Allora, dunque, riprendiamo. Eh, diciamo che questa mattina, eh, volendo, eh, gli argomenti sono stati forse toccati tutti nei vari interventi. Eh, L'aspetto che eh, io volevo affrontare è un pochino quello che ha a che fare col discorso di transizione digitale e ambientale ed ecologica, dove non a caso vengono coniugati due aspetti in cui la transizione digitale rappresenta il ruolo dell'innovazione tecnologica in generale perché il digitale è sostanzialmente il sistema nervoso di tutte le forme di innovazione tecnologica ed è il sistema che ambisce a gestire la conoscenza, che quindi l'innovazione, la capacità di innovazione tecnologica del sistema capitalistico in tutte le sue forme, intendendo quindi tutti i regimi politici che sono bene o male unificati dentro eh, un, un unico eh, sistema economico globale. L'innovazione tecnologica quindi è lo strumento per affrontare la, eh, la crisi ambientale e diciamo, per eh, sanare, questa è poi l'utopia che sta dietro al discorso dell della transizione digitale, sanare le contraddizioni fondamentali del sistema sociale. La pretesa del, del dispositivo digitale, in termini generali, facendo, mettendo in questo tutte le tecnologie che via via si stanno sviluppando, sino a, a quelle che stanno eh, sotto la definizione di eh, intelligenza artificiale, cioè la capacità, se vogliamo, di autoregolazione del sistema, cioè di produrre autonomamente conoscenza, Ebbene, <coughs> Tutto questo sistema diventa un po' l'emblema il, il, eh, di una sorta di razionalità del sistema. Quello a cui noi assistiamo è l'incapacità in realtà di questo dispositivo di produrre un sistema razionale, intendendo un sistema capace di non andare di, eh, incontro alla catastrofe ecologica, climatica, di... Eh, in un sistema che dovrebbe appunto sanare le proprie, le proprie eh, profonde diseguaglianze e contraddizioni, un sistema che dovrebbe impedire di collassare periodicamente nelle, eh, nelle crisi finanziarie. Ora, già negli interventi di questa mattina, se non ricordo male Franco Russo, parlava della pretesa appunto di eh, superare i limiti eh, naturali del, del, del sistema con la capacità di produrre nuova materia, in buona sostanza. Una sorta di circolarità infinita attraverso l'innovazione del sistema. Come già stato detto, anche il sistema digitale in realtà è un sistema che deve eh, consuma materia e consuma tra l'altro una quantità enorme di energia, proprio perché i sistemi in cloud, i sistemi che, per esempio, reggono il funzionamento delle, eh, dei, dei network sociali a cui si attaccano miliardi di persone, consumano una quantità di energie assolutamente straordinaria. Eh, non a caso sono stati citati eh, i classici diciamo, dell'ambientalismo, in particolare Geughegheghe-Reugen che fanno riferimento in particolare alla seconda legge della termodinamica, cioè in buona sostanza i processi organizzativi diciamo, creano eh, eh, come sistemi di vita, cioè noi ogni, ogni essere vivente è un, un processo organizzato che butta nell'ambiente nell l'entropia, il disordine, salvo che in un sistema ecologico entro i suoi limiti le varie specie, i vari organismi, le varie forme di organizzazione collaborano tra di loro e tra l'altro sono limitate dalle risorse disponibili. Se voi un, un, una foresta, un sistema ecologico non si può riprodurre... Okay. Quindi in realtà il sistema, i sistemi complessi che vengono creati, in realtà sono creati per superare il limite delle risorse che, eh, che vengono messe a disposizione. A fronte di quello che è il fallimento del sistema digitale come sistema di regolazione universale e di superamento, se vogliamo di delle contraddizioni, ci sta il fatto che eh, soprattutto a partire dalle origini, dalla fase poi più libertaria del, del, della creazione del sistema digitale, questo doveva essere, poteva essere e potrebbe essere un sistema di condivisione della conoscenza. Quindi dove non è il sistema diciamo, automatico che, che ha una sua intelligenza interna che definisce la razionalità del sistema complessivo, ma è diciamo, l'intelligenza, le capacità genericamente umane che usano il dispositivo come strumento e condividono la conoscenza. Noi abbiamo avuto i movimenti di inizio di secolo, il movimento dei, dei, dei forum sociali, ad esempio, che sono figli di una prima fase del, di, di esistenza della rete, che hanno vissuto e, e si sono collegati attraverso la possibilità di condividere informazione e conoscenza, inaugurando proprio anche un ideale di superamento della, della, della divisione delle culture. Quindi da una parte valorizzando le, eh, valorizzando le differenze, e dall'altro permettendo la messa in comune delle conoscenze. Lo sviluppo successivo, non solo per le crisi economiche, invece dell'apparato digitale complessivo ha tolto un po' di illusioni a questo, nel senso che eh, l'utopia che diceva che il sistema digitale di per sé permetteva questo sviluppo, diciamo, democratico e partecipativo a livello globale ha dimostrato che non è così, cioè ci vuole la forza dei movimenti in quanto tali che usano questo dispositivo e su questo dispositivo c'è un conflitto globale da una parte i movimenti dall'altra quelle che sono diciamo le grandi le grandi società i big tech quelle 5 6 società che, che hanno una certa porta, che in buona sostanza usando un termine classico hanno provocato hanno provocato quella che viene chiamata la sussunzione della, delle capacità di cooperazione e di reazione. A questo punto, eh, diciamo, eh, il, eh, il sistema digitale, il sistema di innovazione, eh, di cui eh, ovviamente è stato fatto riferimento questa mattina a Schumpeter, a Marx, eccetera. E ovviamente il motore anche della, della trasformazione del modo di produzione. Questo modo di produzione però, dicevamo, non supera le contraddizioni, per dire è di, questi, è di questi giorni il fatto che alcuni paesi, che ne sono Sri Lanka, che è un piccolo paese, abbia dichiarato il default e si sta avvicinando il, il Pakistan, che credo abbia sui 200-220 milioni di abitanti, sta andando anch'esso verso il default e quindi come ben sappiamo sono paesi che poi soggiacciono alle, alle eh, condizioni della banca mondiale e del fondo monetario. Quindi nonostante le forme di integrazione che il digitale permette, teniamo presente che oggi il mercato finanziario globale vive a una forma che, che dipende dal, dalla rete digitale complessiva, la forma del denaro e della moneta è una forma che dipende da questo, nonostante eh, uno dice ma ci, ci potrebbe essere una <coughs> capacità di governo dei flussi finanziari in tempo reale, perché questo, questo è possibile, la forma dell'economia è rimasta la stessa. E, eh, come dire, i paesi continuano ad andare in default, le differenze continuano a essere quelle che sono. In una serie di articoli pubblicati su... <coughs> sul sito, sulla rivista online di Transform Italia, noi abbiamo analizzato il rapporto tra la tecnologia e, e la guerra, ad esempio. E gli sforzi eh, fondamentali che sono stati fatti negli ultimi vent'anni, per esempio nell'uso nell dell'intelligenza artificiale, sono sforzi che sono stati prodotti all'interno del, del settore militare. Non solo, ma tutte le forme... Tutte le, le, le, le, le, diciamo, le, invenzioni, le nuove procedure che vengono realizzate sono duble fasi. Da una parte hanno una funzione militare, dall'altra hanno una funzione civile. Inoltre, la COP26 che si è svolta a Glasgow, che poteva, dove, voglio dire, il rapporto dell'IPCC, l'ultimo, descriveva il futuro della crisi ambientale come una catastrofe prossima, ha dimostrato come nonostante le cap le, la, la capacità di, modell di modellare i, i, i, i processi meteorologici e climatici di lungo periodo, cosa che è possibile solo perché esiste una capacità di elaborazione dei dati assolutamente straordinaria, è una capacità anche di raccogliere informazioni, cioè il mondo oramai è un mondo collegato a una rete di sensori, dentro la vita sociale, dentro la produzione, dentro i fenomeni del, eh, materiali, fisici, biologici, ebbene noi abbiamo una capacità di osservare, di descrivere, di prevedere assolutamente straordinaria. A fronte di questo però prevale la competizione, il conflitto tra i, i protagonisti della riproduzione sociale a livello globale. Quindi se, per esempio se si parla dell'uso del carbone o delle Dell'obiettivo del net zero di quando i vari paesi arriveranno alla, al, al, al livello zero di emissioni. Ebbene, si, si arriva oltre il 2030, che doveva essere, diciamo, la, cosa che, eh, la, data, eh, la data cruciale, a seconda dei paesi. Vedi l'India che non può fare a meno del carbone: si arriva al 2040, al 2050. Quindi, siamo in una situazione ovviamente aggravata adesso dalle conseguenze della guerra, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con tutto il, il, il livello di, di conflitto mondiale più o meno virtuale, più o meno effettivo che questo, che questo scontro ha assunto, e quindi la possibilità di governare attraverso anche, ripeto, una capacità di elaborazione straordinaria il processo di trasformazione dell'economia mondiale, ebbene tutto questo è finito. Quindi tutta l'utopia della transizione digitale sostanzialmente soccombe di fronte alle condizioni concrete della riproduzione sociale. Quindi non c'è nessun automatismo dentro il grande dispositivo digitale globale. Questo è il... Eh, è sostanzialmente il, la cosa che a me interessava dire. Poi i dati sono dati... Eh, che sono a disposizione di tutti io invito a leggere anche gli articoli che stiamo producendo sul sito perché portano avanti questa iniziativa un'ultima osservazione nella situazione italiana in particolare eh, diciamo che la situazione italiana è una situazione stagnante è una situazione dove anche la capacità di innovazione tecnologica è, è ridotta eccetera ebbene se noi è evidente come nella situazione italiana in particolare, se noi dovessimo dare uno, uno scossone a quello che è il modello di sviluppo di questo paese, dovremmo partire indubbiamente non solo dai residui di capacità tecnologiche, perché oramai in gran parte questo paese è diventato, fa parte delle catene di subfornitura, no? non abbiamo più, a parte forse l'occhialeria. Voglio dire, per il resto siamo catena di subfornitura rispetto a Come? È? è un po' di militare, adesso stanno discutendo se si deve fondere Leonardo, eccetera, se fanno il polo elettronico europeo, eccetera, perché appunto il militare resta trainante, però è evidente come la questione ambientale e climatica sia centrale, perché poi il nostro paese, che nel secolo... 19 qualcuno definiva parlando di religione uno sfasciume pendulo, se non ricordo male a Giustino Fortunato, cioè una roba che crolla a, a, quando arrivano due gocce, poi purtroppo adesso le gocce stanno concentrate. Bene, questo paese in realtà è un paese che per le condizioni, si parlava appunto della grande trasformazione, credo ne parlasse Riccardo all'inizio, la, la necessità della trasformazione urbana, sappiamo qual è la condizione della della, della Valle Padana che è una camera a gas per definizione perché nessuno è riuscito a, a, a, a far saltare con gli atomici il passo del Turchino come si diceva una volta, per, vecchio progetto per creare un po di, una corrente d'aria che, che portasse un po' di fresco, allora è evidente che il futuro di questo paese è assolutamente dentro la trasformazione complessiva che non è solo piantare qualche albero ma è il rapporto uomo-natura in senso generale che dovrebbe essere, soprattutto in questo paese, per la sua storia, per la sua conformazione e per la sua collocazione, dovrebbe essere il punto, di, in cui, eh, il punto, il punto fondamentale. Diciamo poi un'ultima cosa, la, la questione demografica. Questo è un paese che si avvia a un autunno demografico spaventoso dentro ovviamente le condizioni sociali di stagnazione, e contemporaneamente però il globo ha superato da poco gli 8 miliardi e ci, avvia, e ci avvieremo rapidamente verso i 10. Quindi è evidente da questo punto di vista che la questione sociale, demografica, ambientale, tecnologica sono assolutamente legati e se non c'è un protagonismo a questo punto dei movimenti dei movimenti sociali, di movimenti sociali, culturali e politici in tutte le loro forme, dopodiché tutte le forme attuali, non sono inadeguate, perché appunto anche l'estate dei movimenti che c'è stata all'inizio di questo secolo non è stata in grado di produrre un processo di innovazione sociale tale da durare. Quindi diciamo, non esiste una, una, una, la bacchetta magica. L'ultima cosa da dire è che rispetto a quello che si diceva anche all'inizio, è evidente che la conoscenza si basa sull'esperienza, anche se, come dire, c'è un'enorme conoscenza accumulata a disposizione. Come movimenti ambientali, io lavoro nella Valle del Sacco, voglio dire che è un sindaco interesse nazionale e noi, eh, chi, chi fa l'attivista, come si diceva, io sono oh, prima... Sono, io uso la te il termine militante, come è stato detto, perché questo è il mio passato, anche se oggi ci chiamiamo attivisti, veniamo definiti attivisti. È evidente che noi facciamo di da mediatori dentro processi di apprendimento collettivi e se non c'è conflitto e se non c'è lavoro di formazione, il lavoro di formazione poi si espande nel conflitto, ovviamente non c'è processo di nuova conoscenza. Però... Dentro il conflitto noi abbiamo, facciamo quotidianamente da mediatori eh, di un'enorme conoscenza laddove gli esperti, rossi ed esperti, rossi, verdi ed esperti, chiaramente stanno, stanno, eh, sono assieme perché di conoscenza ce n'è tante in questi decenni la capacità di analisi, cioè, la rete indubbiamente permette di arrivare rapidamente a, ad acquisire le conoscenze e quindi è possibile produrre forme di cooperazione e condivisione di conoscenza assolutamente nuove anche se io devo dirlo l'orizzonte immediato non ispira l'ottimismo ma da, a differenza di quello che si diceva stamattina secondo me i conflitti sapori dispersi non sono pochi ma sono tanti solo che periodicamente tocca fare un bilancio e capire come si crea la rete e forse di nuovo mo il momento e, que e questa e l'iniziativa che stiamo promuovendo oggi vuole essere uno di quei momenti. Grazie.